La uh, città mi pone un problema ancora più serio che è quello della tutela della nostra città, anche in relazione a quelle che sono un, un grosso lavoro che stiamo facendo per tutelare il verde, per tutelare eh, tutto ciò che ci appartiene. Perché poi mh, con uh, il verde pubblico stiamo facendo un lavoro enorme proprio sotto questo punto di vista, stiamo rimettendo in sesto un po' di cose ed è davvero peccato quello che sta accadendo. Tra l'altro, ehm, lei ha fatto riferimento a due episodi, quello della Carnale, quello penso di stamattina eh, al Parco Pinocchio, ce n'è stato anche uno domenica abbastanza eh, importante a Forni. Eh, voglio dire che questi disgraziati ehm, gironzolano, speriamo che le forze dell'ordine facciano presto a prenderli, perché poi si tratta di atti delinquenziali, insomma, io penso al caso una volta o due, ma troppi casi, insomma, non... Non credo che eh, possano trovare ingressi in un ragionamento del genere. Il, il discorso della prevenzione. Beh, come amministrazione comunale noi sicuramente possiamo eh, cercare di eh, evitare, per alcuni aspetti, che eh, si formino, tra virgolette, delle, delle aree a rischio, eh, tutelando, tutelando e trattando il verde al meglio perché questo non accada. E questo sicuramente è un, è un lavoro di prevenzione che eh, lei sollecita e che sicuramente stiamo cercando di fare. Ma mi domando e dico, ehm, in un'estate come questa, in cui la calura la sta facendo da, da padrona, in cui il vento, tra l'altro, spira fortissimo tutti i giorni, e sono due condizioni necessarie e sufficienti affinché gli genti incendi di vampi no. È abbastanza complicato eh, tenere, insomma, la barra dritta sempre. Noi ci stiamo provando, ci stiamo prendendo eh, responsabilità e facendo un lavoro enorme. Però ehm, lei capirà bene che ci vuole davvero molto poco in questo momento per crearci qualche problema. Voglio dire, è un'estate costellata in tutta l'Italia da questo fenomeno che ha carattere es esclusivamente delinquenziale. Il Vesuvio è stato devastato, al nord se ne sono visti tutti i colori, nella, nella Maremma, insomma, hanno uh, posti eh, importantissimi, sono stati completamente distrutti da questo fenomeno. La stessa sera di, di uno degli eventi più importanti de della città che è stato il, il concerto di Tiziano Ferro, mentre il concerto c'era da un lato, dall'altra parte qualche eh, delinquente eh, metteva mano... Alla... a chissà cosa per incendiare la collina di fronte ma tra l'altro anche le modalità che si stanno verificando all'utilizzo di animali da qualche parte cose di questo genere insomma lascia pensare che eh, la delinquenza insorga abbastanza eh, ferocemente noi che cosa possiamo fare? Ehm... Questa, questa è un'estate importante per la città di Salerno, perché è un'estate in cui stiamo facendo un lavoro enorme eh, per tutelare le spiagge, per tutelare il mare, per quello che possiamo, ovviamente, per far sì che i, i cittadini sanitari godano al meglio un'estate un difficile, questa è un'estate complicata. Abbiamo il problema della carenza idrica, che è una cosa estremamente delicata e seria. Insomma, le vicende sono, sono abbastanza e sono tutte quante contestuali e contemporanee, vanno tutte quante nella direzione di creare dei problemi. Che possiamo fare? In primo luogo dobbiamo attrezzarci, dobbiamo attrezzarci per, eh, cercando di tenere il verde con la maggior cura possibile, almeno nell'ambito cittadino ristretto, ed evitare che possiamo alzare il livello dei controlli che possono aspettare al Comune, ma sono soprattutto controlli paralleli, dobbiamo far sì che la Polizia intervenga al più presto per poi chiamare in causa chi è deputato a, a intervenire. Possiamo utilizzare i volontari... In forme di prevenzione, sicuramente, in forme di prevenzione. Perché poi quando ti scatta un incendio come quello che è scattato sulla collina di San Leonardo, eh, voglio dire, in cui le fiamme erano alte 10-15 metri, insomma, bisogna stare bene attenti. Io ricordo a me stesso che a una certa ora addirittura i canaderi non potevano più andare e non ci potevano andare neanche più gli elicotteri, voglio dire. Quindi parliamo di livelli anche di preparazione abbastanza elevati per affrontare un problema del genere. E là eh, va da sì, insomma, che anche l'opera preventiva è estremamente limitata, se non tendente a zero, insomma, voglio dire, parliamo di colline, parliamo di colline che vengono assaltate da questi soggetti e che sicuramente, tra l'altro, spesso e volentieri, eh, vivono anche situazioni di rapporti privatistici piuttosto che pubblicistici, sono colline private, sono colline di privati, voglio dire, in cui che tipo di, di, di prevenzione, tra virgolette, puoi fare, voglio dire. Eh, anche perché eh, spesso, dire, anche la macchia eh, soffre questa calura, voglio dire, ci sono gli alberi che se li vedete in giro, talvolta, sembrano, utilizzo un termine, disidratati proprio, questo è il termine, sono, eh, utilizzo una parola abbastanza poco consona ma chiara, mosci proprio, anche le foglie sono proprio cadenti. Perché? Perché c'è una carenza d'acqua impressionante. Stiamo alternando l'utilizzo delle fontane, voglio dire, voglio, voglio dire eh, il problema è questo qua. Qui non c'è uno scarico a barriera di responsabilità. Qua bisogna fare eh, la cosa più importante, che è quella di andare tutti nella stessa direzione di tutelare la nostra città contro questi delinquenti. E noi questo lo stiamo facendo. L'altro giorno alla carnale è stato un episodio bruttissimo eh, e, e quindi significa che se ci dovesse essere una matrice eh, dolosa significa che questi soggetti non hanno difficoltà neanche, dire, davanti ai nostri occhi a fare una cosa del genere. Non hanno bisogno neanche più di andarsi a nascondere sulle montagne. Io credo, invece, eh, voglio credere ancora al caso, a fenomeni di autocombustione e cose di questo genere, e, e dico, insomma, che eh, anche rispetto al volontariato preventivo sicuramente si può fare un ragionamento, anche perché ci sono diversi gruppi di ragazzi che ci vogliono dare una mano. Sotto questo punto di vista cerchiamo di impegnarle anche con cadenza abbastanza immediata. D'intesa con la Regione, con l'EPT, si farà qualcosa per la collina del Forte della Carnale, dopo per ripristinare il Verde? Ma di questo non abbiamo ancora parlato, um, onestamente mi sembra abbastanza prematuro, però um, io uh, intenderei fare qualche cosa con tutti quelli che ci possono dare una mano a ripristinare le cose belle di Salerno, a prescindere da quella che è la connotazione giuridica e, e politica che rappresentano questi enti. Io dico che noi dobbiamo uh, interloquire con tutti gli interlocutori normali per poter ripristinare quanto prima e uh, la carnale e per poter avere quanto prima attenzioni quanto più importanti possibile per tutelare il nostro territorio. ¡Gracias!